DGR GR Parlamento eh? E a pochi secondi dal mezzogiorno di questo 25 aprile torniamo in diretta sulle frequenze di GR Parlamento, stiamo ricordando l'intera nostra programmazione, oggi è dedicata alla festa della liberazione, una festa importante per non dimenticare, per ricordare sempre i valori fondanti della nostra Repubblica. Abbiamo ascoltato nei programmi precedenti anche di Rai Storia tante testimonianze, tante cose che naturalmente con il tempo che passa tendono magari a sbiadire, invece noi siamo qui a ricordare. Abbiamo parlato tante volte anche a CR Parlamento dell'importanza durante la resistenza ma anche prima del rapporto tra sport e regime fascista e quindi anche lo sport ha un ruolo importantissimo in quello che succederà in quel 25 aprile ma soprattutto dopo perché lo sport soprattutto lo sport sociale eh, apre davvero tantissime prospettive ed è uno dei fulcri delle nostre vite non va mai dimenticato e anche eh, le scelte sportive quindi le scelte di politica sportiva basti pensare a quello che è accaduto poi nel dopoguerra, sono fondamentali per la nostra storia. Ne parliamo con Tiziano Pesce che è presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, dedicato quindi interamente allo sport sociale. Buongiorno Pesce. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori, grazie veramente del graditissimo invito in una giornata importante come questa. Sport e eh, politica dicevamo, sport e politica perché eh, le politiche sportive sono fondamentali in questo periodo direi ancor di più, no? in questo periodo in cui siamo stati costretti da un anno a questa parte a stare chiusi in casa, ma parliamo prima proprio del rapporto che lui fin dal dopoguerra invece ha dedicato alla diffusione dello sport, perché non c'è solo lo sport delitto ma c'è anche lo sport di base ed è quello più importante per la salute fisica e mentale dei cittadini. Proprio così. Tanto l'ISP oggi celebra convintamente il 76 anniversario della liberazione, lo fa rinnovando ancora una volta il proprio impegno al fianco dell'AMPI, ovviamente, di tutte le organizzazioni democratiche antifasciste. Del nostro, del nostro paese anche in questi giorni, soprattutto oggi, eh, nonostante ovviamente le, le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, sono tantissime le iniziative sportive diffuse su tutto il territorio nazionale, ovviamente alcune online, ma non mancano anche oggi i trofei della liberazione di atletica, pensiamo alle sedi di Siena, di Roma e, e tante anche altre eh, iniziative. Un, il filo rosso, quello che mette insieme la WISP, il percorso della lotta di liberazione, della resistenza e ancora una volta noi oggi vogliamo eh, sottolineare quanto sia importante ecco, eh, legare con un autentico filo rosso memoria e futuro, libertà e democrazia che hanno da sempre un significato importante per la nostra associazione. Nata nel 1948, li ricordiamo proprio sui valori della liberazione dalla dittatura nazifascista, ma che oggi, ecco, vede, arrivando all'attualità eh, dell'ultimo dell anno, eh, come dire, vive un altro, un altro momento particolarmente pesante per l'intero Paese, quindi l'emergenza eh, pandemica. Ma noi crediamo che ci sia necessità ecco, anche oggi di parlare di liberazione liberazione in questo caso da questa tremenda pandemia che anche nel nostro paese ha già mietuto decine e decine di migliaia di vittime, ma lavorare ancora di più per un corpo intermedio come la WISP per costruire, per ricostruire quel paese, per costruire e ricostruire legami sociali e diritti per arrivare a superare ecco, la forbice delle disuguaglianze che vediamo anche in questi mesi essere sempre più, sempre più ampie. Insomma, un'ulteriore occasione per continuare ad imparare dalla storia, la storia da cui è nata la Costituzione repubblicana. Ma quella storia da cui ci onoriamo è nata anche la storia, gli ormai 73 anni di storia della Wisp certo, ecco, lo sport quindi come servizio sociale, l'Italia gli italiani siamo un popolo di sportivi ma spesso purtroppo siamo un popolo di tifosi nel senso che noi lo sport, perlomeno la maggior parte di noi lo, lo, lo intende sul divano davanti al televisore a vedere i grandi avvenimenti dove siamo sempre eh, fortissimi nel seguire qualunque cosa passi sullo schermo, ma lo sport è tanto altro a cominciare dall'educazione dei ragazzi, a cominciare anche dalla possibilità di proseguire nell'attività sportiva anche da adulti e io ricordo che, insomma, mi piace sottolinearlo, proprio lui, spettanti anni fa oramai, fu la prima organizzazione che pensò anche, e fu anche forse irrisa per questo, allo sport per gli anziani. Oggi tutto questo è scontato, non lo è stato negli anni. Assolutamente, proprio così non, lo è stato, non è stato scontato negli anni e allora crediamo che ecco, oggi in, questo, in questa fase storica particolare che tutti stiamo vivendo diciamo così, la WISP debba continuare ecco, a fare la propria parte per riaffermare e rilanciare come anche lo sport, il diritto allo sport sia un diritto eh, importante, il diritto allo sport, il diritto alla pratica eh, dell'attività motoria, dell'attività eh, fisica una associazione la nostra in un corpo intermedio sicuramente importante di questo paese che nella propria storia diciamo così ha sempre voluto influenzare ecco, non solo diciamo il sistema sportivo italiano ma anche la cultura sociale e politica del paese una WISP che ha lo ricordiamo spesso che ha permesso al figlio dell'operaio di vedersi affermare la propria dignità mettendogli al collo una medaglia in anni in cui questo non era così eh, scontato e poi una grande attenzione a tutte le fasce di età, quindi non solo agli atleti competitivi agonisti, ma ai giovani, ai meno giovani e agli anziani, diciamo così, eh, volendo sempre ecco, consolidare una propria soggettività ehm, associativa, mettendo al centro sempre gli interessi, anche in quel nostro passaggio importante da sport popolare per tutti, ecco, gli interessi della persona, gli interessi del singolo cittadino, sempre crediamo con una grande ecco, tensione morale ed etica eh, che ancora una volta il ricordo dei nostri partigiani ci, eh, ci consegna. E' un'associazione ecco, che mai come in questo momento continua a lavorare eh, per emancipare ecco, lo sport sociale e, e, e per tutti, e senza ricercare, sicuramente, non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo, senza, senza cercare contrapposizioni col modello dello sport di vertice col modello dello sport di alta prestazione ma crediamo ecco, che soprattutto in un momento così drammatico eh, come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia ci sia assolutamente necessità di emancipare certo. veramente una volta per tutte lo sport sociale uno sport sociale che noi riteniamo possa fare la propria parte anche stavolta per uscire dalla crisi non solo dalla crisi sociale ma anche dalla crisi economica contribuendo ecco a dare al nostro Paese anche una nuova visione, un nuovo modello di sviluppo, eh, con più sostenibilità, con più inclusione e sicuramente con eh, più equità e giustizia cioè, ecco, noi Ecco ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in attesa di collegarci con il Quirinale tra pochi minuti inizierà appunto la celebrazione ufficiale del 25 aprile che naturalmente seguiremo in diretta c'è ancora spazio pesce per una domanda per l'ultima domanda eh, noi abbiamo detto l'occasione per rinascere, l'occasione per ricrescere dopo tutto quello che è accaduto in quest'anno lo sport è stato duramente colpito sia come pratica sia dal punto di vista economico, domani cominciano finalmente le prime Timide, speriamo definitive, riaperture perché eh, se si dovesse tornare ancora una volta indietro sarebbe davvero difficile. Ecco, eh, è questa volta un 25 aprile di speranza, di speranza per uscire finalmente da una situazione di emergenza. Assolutamente, direttore, un 25 aprile che vogliamo proprio cogliere come un segnale che quest'anno arriva alla vigilia proprio di questo. decine di migliaia di associazioni sportive dilettantistiche del territorio metterà sempre, come ha dimostrato in tutti i mesi precedenti, grande responsabilità. Eh, però è ecco, un, un timido segnale di ripresa che noi vogliamo cogliere e soprattutto lo vogliamo cogliere con il nostro dovere di rappresentanza che portiamo avanti non solo come livello nazionale del visto ma eh, ovviamente con la collaborazione di tutta la nostra rete associativa a partire dai comitati territoriali regionali, Per, eh, sottolineare quanto ci sia bisogno che a partire dal governo ma soprattutto le forze parlamentari mettano sempre maggiore attenzione sui temi dello sport sociale, su, su, sociale sui temi del terzo settore c'è necessità ecco di arrivare quanto prima a un vero e proprio riconoscimento legislativo del valore sociale e dello sport questo deve arrivare sicuramente tramite eh, atti normativi e eh, legislativi eh, chiari importanti, ma deve arrivare anche con un superamento di quella che eh, rimane una grande disparità, una grande sperequazione, noi la vogliamo definire così, anche in termini di risorse che lo Stato alloca ogni anno sul tema dello sport. Eh, continuano ad esserci pochissimi punti percentuali eh, di risorse destinate allo sport sociale, ma noi crediamo che veramente la rimessa in moto, ecco, eh, voglio, voglio dire così, usando questa metà, la rimessa in moto del paese, soprattutto partendo dall'attività sportiva e dall'attività motoria. Speriamo davvero che sia così, grazie a Tiziano Pesce, presidente dell'Unione Italiana Sport per tutti, noi tra pochissimo ci colleghiamo con il Quirinale, buon 25 aprile Pesce, buon 25 aprile a tutti gli sportivi.